Eh, grazie, eh, credo che oggi sia una giornata importante per eh, affrontare la crisi climatica almeno a livello, almeno a livello regionale eh, ringrazio tutti gli attivisti che hanno reso questo, questo evento possibile perché effettivamente come è stato ricordato eh, soprattutto Ruggero ha messo il suo corpo diciamo così, a disposizione di questa, eh, di questa battaglia eh, ci, sono, ci sarebbero moltissime cose da dire ma per brevità eh, direi che la speranza è che grazie agli interventi che verranno fatti da esperti, eh, da persone, da associazioni, da enti, oggi il Consiglio regionale prenda finalmente atto della necessità di cambiare eh, passo, di cambiare eh, ritmo e di cominciare veramente ad affrontare la crisi climatica in modo radicale, nel modo che si merita. Ho ricordato già che in un'intervista che c'è stato un precedente, c'è stato un Consiglio regionale due anni fa che ha già affrontato il tema della crisi climatica e che purtroppo si è risolto in una mozione molto blanda e direi praticamente inutile. Eh, oggi c'è un'altra possibilità per il Consiglio regionale di eh, prendere delle decisioni importanti che sono anche delle decisioni necessarie, credo che, non sia, più, come dire, credo che sia ormai sotto gli occhi di tutti quali sono gli effetti della crisi climatica eh, sul nostro territorio, quali sono gli effetti della crisi climatica in Piemonte, ma anche nell'Italia, siamo in una delle peggiori siccità eh, degli ultimi decenni. Tutte le previsioni portano a eh, pensare che questa diventerà un po' la norma per la nostra regione e quindi è chiaro che il Piemonte deve fare la sua parte per affrontare la crisi climatica. È chiaro che non lo può fare da solo, è chiaro che questo fa parte di un problema globale però i problemi globali si risolvono anche uno per volta a livello locale. Ci sono moltissime cose che la Regione Piemonte deve fare, a cominciare da un bilancio serio delle emissioni a un piano di riduzione delle emissioni e poi a una vera campagna di comunicazione, di informazione e di coinvolgimento della cittadinanza. Spesso sentiamo il, la voce della Regione solo per celebrare una qualche decisione, un qualche atto che è, stato, che è stato preso che spesso ha degli effetti praticamente nulli eh, sul prima. Ecco. E' ora di cambiare registro, non c'è bisogno di celebrare, c'è bisogno di informare e c'è bisogno di coinvolgere le persone in questo processo di cambiamento che deve essere un processo di cambiamento che sarà difficile, eh, ma deve essere appunto radicale e va fatto con convinzione.